buongiorno e bentornati sul mio canale oggi voglio farvi vedere come lavo i miei pennelli facendo la truccatrice di mestiere devo mantenere sempre un alto livello di igiene nei miei strumenti e quindi detergo i pennelli dopo ogni utilizzo e ogni volta che passo da una persona all'altra il lavaggio dei pennelli è un'operazione semplice che però richiede del tempo e va fatta con cura per questa operazione utilizzo il sapone di marsiglia solido da bucato che è un ottimo sgrassante e un antibatterico io inumidisco le setole dei pennelli e li strofino sopra la saponetta finché le setole non sono intrise per bene. Poi inumidisco nuovamente il pennello e inizio a passarlo con movimenti circolari sulla mano per far emulsionare bene la schiuma allo sporco. Per questa operazione vi consiglio di indossare dei guanti per proteggere la vostra pelle. Il sapone di Marsiglia da bucato infatti può disidratare notevolmente le mani e irritarle. Continua a inumidirlo ed emulsionare finché l'acqua saponata che esce dal pennello risulta biancastra. A questo punto c'è la parte più noiosa. Bisogna risciacquare a lungo il pennello e assicurarsi che non rimangano tracce di sapone al suo interno. Non bisogna lasciare residui di sapone perché poi ci metterà molto più tempo ad asciugarsi e le setole resteranno appiccicate tra loro. Per capire se c'è ancora del sapone nel pennello è importante passarlo tra l'indice e il pollice strizzando con cura per far fluire l'acqua poiché questo è un pennello a setole sintetiche vedete che non trattiene l'acqua ma la fa uscire tutta formando delle goccioline. Se queste goccioline sono lattiginose vuol dire che c'è ancora del sapone. Devo dire che i guanti neri sono tattici perché permettono di vedere quando l'acqua non presenta più tracce di sapone. Come controprova potete scrollare il pennello e liberarvi delle goccioline in superficie e poi schiacciare ripetutamente le setole in questo modo. Dove le setole restano appiccicate vuol dire che c'è ancora del sapone e bisogna procedere con un nuovo risciacquo. In questo caso io ho notato che le setole non erano tornate ben pulite e ho deciso di fare un secondo passaggio sulla saponetta. Tenete presente che i pennelli sintetici una volta lavati tornano praticamente come nuovi, quindi se vedete delle sfumature marroncine vuol dire che non li avete puliti bene. Una volta che siamo sicuri di aver eliminato tutti i residui di trucco e sapone di averlo strizzato e scosso per bene, vedrete che risulterà già quasi asciutto, appunto perché è un pennello sintetico e non trattiene l'acqua. Se abbiamo fretta di utilizzarlo, possiamo strofinarlo delicatamente su un asciugamano in modo da rimuovere le ultime goccioline. Se no, basta appoggiarlo in posizione orizzontale e aspettare una ventina di minuti. Avendo tanti pennelli da pulire, di solito mi organizzo prima insaponandoli tutti e poi passo al risciacquo. Se ho fretta o voglio semplicemente consumare meno acqua, li tratto due o tre alla volta scegliendo quelli con forme e dimensioni simili. La detersione col sapone consente già di rimuovere virus e batteri, ma se volete essere ancora più scrupolosi, potete vaporizzare un detergente per pennelli idroalcolico sopra le setole e passare il pennello con movimenti circolari su una velina monouso. Io di solito lo faccio. Il mio preferito è il Brush Cleaner di uh, Criolan, vi lascio il link in descrizione. Per i pennelli a setole naturali la faccenda della detersione è un attimino più complessa, ma ne parlo molto bene nell'articolo sull'igiene alla detersione dei pennelli che trovate linkato in descrizione. E se vi interessa posso fare un video dedicato. Eccoli qui tutti i belli insaponati i miei pennelli pronti per essere sciacquati. Bene, con questo concludo, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo con altri appassionati di makeup, iscrivetevi per stare aggiornati sui miei prossimi contenuti e se avete qualsiasi dubbio potete scriverlo nei commenti. Ciao!